Grazie grazie Presidente, allora con questo emendamento oh, ri, eh, ricodificato 2A siamo all'articolo 10 del regolamento così come eh, rinnovato in questa proposta di delibera l'articolo 10 si intitola pareri preventivi e obbligatori e al comma 4 se, si parla del, dell'ambito della città storica di Roma Capitale ecco in questo ambito come tutti sappiamo il, il rilascio di concessioni di suolo pubblico eh, può essere eh, subordinato al, alle prescrizioni di, dei cosiddetti piani di massima occupabilità. E questi piani di massima occupabilità sono dei documenti di pianificazione che eh, approva la Giunta, ovviamente eh, acquisendo tutti i pareri eh, della Polizia Locale, delle sovrintendenze e degli altri uffici che, che hanno comunque rilevanza. Ora, c'è cioè che in caso di modifiche, in caso di, voglio dire, di interventi normativi che possano andarli a modificare, così come in caso di orientamenti politici dovuti che, che comportano poi eh, riqualificazioni del territorio, il in questo caso le associazioni di, di categoria possono proporre delle, delle proposte di revisione. Ora, e in questo caso, la giunta ovviamente deve valutare ed approvare queste proposte e per velocizzare eh, questo, questo procedimento può avvalersi dello strumento della conferenza dei servizi. Però nel, nel testo, così come ad oggi, non vengono definiti dei tempi in cui l'amministrazione si deve esprimere. Quindi con questo emendamento invece noi riteniamo opportuno andare ad esplicitare dei tempi, un termine massimo entro, entro cui l'amministrazione deve esprimersi, perché... Perché eh, sappiamo che eh, queste determinazioni sono importanti proprio per gli operatori, per gli esercenti che devono avere informazioni, devono acquisire delle, delle tempistiche certe per poter valutare tutti i loro interventi, e le loro azioni e, e, e, e quant'altro. Quant Quindi il, nel dettaglio quello che si propone con questo emendamento è di aggiungere, eh, dopo le parole celerità dell'azione amministrativa, il seguente capoverso che vado a leggere. Il procedimento dovrà comunque concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della proposta di piano di cui sopra. E questo è quanto, Presidente.